Alfa Romeo, un nome che porta con sé tutta una storia, che ha innovato sempre, sia dal punto di vista meccanico che stilistico, con motori e prototipi che si meritano di essere chiamati capolavori. Non solo: ha contribuito a portare in alto il nome dell'Italia nel mondo, dominando le gare europee e mondiali. Una casa automobilistica che cerca anche oggi di tener fede al suo retaggio, creando auto per appassionati e maniaci come noi. Proprio oggi andremo a vedere la loro ultima opera, insieme ai ragazzi di Motor One. partiamo dal nome Giulia G.T.A.M. Gran Turismo Alleggerita Modificata. Anche questo deriva dalla tradizione storica della casa milanese. Un nome che ha regalato tante vittorie. Ma vediamo se la nuova G.T.A.M. è all'altezza del nome che porta, se solo avessimo una pista. stringe bene, pure troppo, però mi piace Them for the kidsdom, solid as a prism Keeps a funky rhythm, if I want it I go and get it, my blood thicker than water We up like a zipper, my jeans seem Got ashes from the plane, I'm elevating and crashing In the bed, but instead I hit my rooftop And watch the world go penning and shit At the stars as I burn slow Head to the veil over by shrouds We in the house with the herbo As I throw on my starter Once my ignition startup up, it's go time And we ain't even hit our prime in no time stiamo parlando di 540 cavalli che vengono erogati da questo motore V6 di derivazione Ferrari che, e venite qua da me adesso, tramite alcuni accorgimenti garantisce più robustezza sotto stress. Per contenere al massimo il peso sono stati rimossi anche i pannelli porta e le maniglie interne. Tetto, cofono motore, passaruota, estrattore posteriore e paraurti sono di fibra di carbonio, così come gli inserti degli interni e l'albero di trasmissione. Altri componenti sono stati realizzati con diversi materiali compositi che hanno permesso di risparmiare 100 kg rispetto alla quadrifoglio, riducendo il peso totale a 1520 kg. Un blocco un po' più carino qua, ah, a parte che si chiude, sì, non sì. mettiamo nessun blocco, perfetto. Mm -hmm. Non so cosa sia successo ma... prendendo un pochino il ritmo ah. Ah. Ma la state vedendo? È incredibilmente bella. Il centro stilistico ha fatto un lavoro stupendo. La bandiera sullo specchietto, i cerchi che mostrano quel freno carboceramico, tutto il carbonio che incrocia gli scarichi a Karapovich. E poi il colore. Viene venduta solo in tre colori. Verde, bianco e rosso. O bianco, rosso e verde. Avete capito, sì? Abbiamo capito che è bellissima Ma come si guida La portiamo nel circuito di Modena Dove c'è Giuliano Che è fortissimo Che ha visto nascere questo progetto Il circuito stesso Che me l'ha spiegata a me E adesso ve la spiega anche un po' a voi Va bene? Arco 2 per 7200 Vip stecca di Berlina 50-50, puoi giocare con le traiettorie e sentire il bilanciamento del treno-retto-treno. Tre modalità di guida, partiamo subito con la dynamic, che è quella anche tarata per la guida sportiva su strada, ma vedi che il cambio fa la doppietta in dynamic. Ok. Perché altrimenti in normal è una guida più fluida stradale, vedi qua, no, praticamente non lo fa, invece in dynamic. Swick. Senti che ti dà una scosata. Sì, sì, leggera. Oh, interessante secondo me andare a capire nelle tarature dove anche i controlli vanno a intervenire. No? Mi mm, dice che no. ti lascia un po' di libertà effettivamente. Sì, sì. Man mano che vai, prima di disattivare tutto, c'è anche questo scollino, anche perché sì. senti che coppia che ha, cella. <ride> sì, sì, sì, Viene via proprio, poi se do tanto gas, vedi tac, è sì. intervenuta. Qui invece, di nuovo di secondo, aspetto, se do un po' più di gas vedi, ha pazziato, sì, sì, sì, sì, però sì, non sì. è stato cattivo è vero me l'ha tenuta un po' lì per farmi fare velocità molto bella questa cosa molto senti come, come. viene ha anche a piovere eh sì, quindi da un lato ci, ci divertiamo <ride> vedi, per esempio qua senza elettronica vedi che lì cominciava ad andare via mi ha dato la sensazione che fosse intervenuto leggermente ho io. l'ho tolto io io la trovo la cosa più bella nei track day Punto, scambiarsi i pareri anche con le auto su questi aspetti qui no? quella curva lì in quel punto l'hai sentita com'è? Mm. In che modalità eri? Mm. Cioè, come, come ti senti, come ti trovi? Ah, io preferisco questo, quello. Certo. Cioè, sono i weekend più belli per lui. Assolutamente. Okay. Ecco di stare largo per far bene questa, no? Esatto, vedi? Così uno va già a sentire dunque sto a un filo di gas e c'è una coppia estremita hai visto lì che sul, sul dosso cominciava a perdere aderenza dietro vedi come si esprime? è un motore che viene su dopo sì. okay. devi lasciarlo un attimo esprimere diciamo che al di là della velocità questi continui cambi di direzione dell'autodromo ci sta per una macchina più ferma sì. però è anche bello se cambia l'aderenza dell'asfalto perché è un po' bagnato provare a modificare alcune impostazioni sì, assolutamente. anche perché questa macchina qui essendo così bilanciata di pesi tu senti subito delle differenze. Esatto, è bilanciatissima, distribuzione dei pesi al 50 e 50 con motore anteriore e trazione posteriore. Questo rende la guida della GTM uno spettacolo, anche perché lo sterzo, su cui non si riesce proprio a staccare gli occhi, è tarato in modo tale che con un minimo angolo variante la vettura risponde con un cambio di traiettoria istantaneo. Almeno nelle prime ore di guida la GTM va ascoltata, capita e guidata con i guanti. Ma una volta rotto il ghiaccio sa rendere la tua giornata indimenticabile, sia in pista che su strada. Che equilibrio, adesso me la faccio di terza questa. Vediamo se paga, nonostante il raceboard, lei mi protegge. 9 anni di arti marziali Come non metto la cera non tolgo la cera tolgo i moscerini però, eh, però se lo faccio incazzare dopo 9 anni di arti marziali trovo che questi ring sui cerchi siano un portamare serve per vedere quando tu hai quasi finito le pasticche dei freni che questo diventa quasi tutto nero Wow! Perché il fading della polvere delle pasticche arriva sempre di più verso l'estremità del cerchio e il signor Torresi muto muto yeah. Oh ragazzi ringrazio Motor One di, di cuore proprio perché ho avuto l'opportunità di guidare una Giulia GTM che non capita tutti i giorni e quindi grazie, le immagini che avete visto sono state catturate da loro, sono bravissimi, sono fortissime e poi io ho messo insieme questa storia per voi, iscrivetevi a sto canale, mettetemi like, sennò l'algoritmo non mi busta il video e buon anno a tutti, buona Giulia GTM, grazie Motor One. siete belli come il sole, come leader nord, devo dire, <ride> ciao, ciao, mi piace, mi piace. troll qua dentro